Thank <laughs> you. buongiorno a tutti carissimi amici della pagina e del canale delle termopili nonché della mia pagina quest'oggi mi ritrovo a fare questo video per discutere con voi spero anche che ci sia qualche commento in me tale da poter dibattere eh, perché ho visto un video una intervista diciamo così mi viene da ridere solo al parlarne eh, di Lucio Gambera pubblicata nel suo sito al um, candidato sindaco arrivato secondo Giuseppe Fucile che analizza i motivi della sconfitta ora io li vorrei analizzare assieme a voi poi magari dite che ne pensate e tradurvi per chi non è aperto a tale linguaggio il politichese il politichese usato da fucile allora, ora condivido questo video di Militello Info lo guardiamo insieme, metto pausa quando devo fare qualche commento eh, ma era doveroso perché mh, eh, questo video dimostra che eh, ancora non si è capito o non si vuole capire il re reale motivo della sconfitta impietosa, disastrosa, del risultato eh, peggiore di tutti i tempi per il centrodestra, insomma, una vera e propria debacle. Va bene, allora condivido, già dovrebbe essere attivo, infatti guardiamo insieme questo video. complessivo su questo esito elettorale? Quale dato politico emerge? Che tipo di rapporto tra amministrazione e consiglio potrà versi? Ma io ti dico una sola cosa innanzitutto io faccio le mie congratulazioni alla lista che ha vinto sindaco... Si parla del rapporto tra consiglio e amministrazione questa è la domanda di Lucio Gambere lui parte per la tangente e fa gli auguri a Burtone Il Burtone perché è giusto riconoscere eh, una sconfitta elettorale come, la, come quella che abbiamo preso noi. È giusto riconoscere una sconfitta elettorale sempre, non come quella che, che hanno preso loro, ma questo già sottintende che è una sconfitta elettorale particolare, una sconfitta elettorale molto pesante, giusto? Tra, eh, insomma, la verità esce tra le parole. Andiamo avanti. Credevamo che la gente ci votasse, però no, non è successo e quindi vuol dire che è andata bene per loro questo tipo di amministrazione. Quindi qua in politica si sta dicendo, la gente pensavo ci votasse, non ci ha votato, la colpa è della gente, perché per loro questo tipo di amministrazione che noi consideriamo negativa, può darsi che ha anche ragione per carità, eh, però eh, noi la consideriamo negativa, la gente non ci ha votato la colpa di queste sconfitte della gente possono esistere entrambe le cose e magari questa amministrazione poteva fare meglio ma per il risultato ottenuto cioè 2.100 voti di differenza qualche domanda bisognerebbe farsela sulle reali responsabilità invece è la colpa della gente. andiamo avanti. Detto questo eh, l'unica cosa che ti dico caro Luce è quella che eh cercheremo in tutti i modi di fare oppo opposizione costruttiva cercheremo in tutti i modi di vedere di portare non nel rancore, astio eh, nei, nei rapporti che ci sono fra eh, maggioranza e, e minoranza e faremo di tutto per cercare di essere in collaborazione con l'amministrazione per quanto riguarda il bene del militare certo, una cosa è sicura qualsiasi cosa che non ci convince andremo fuori a dire quello che sta succedendo. Quindi eh, ricordando i cinque anni di opposizione che ha fatto questo centrodestra dove ci sono presidenti di circolo di partito, autorevoli rappresentanti in consiglio comunale che dicono siccome c'è la guerra, la guerra è questa farsa del covid a cui abbiamo assistito in questi anni, allora noi dobbiamo stringerci attorno all'amministrazione in questo periodo di guerra e, e voteremo, faremo tutto quello che dice l'amministrazione questo è per il eh, dottor Fucile la continuazione di quel tipo di, di gestione quindi opposizione costruttiva significa di fatto nessuna opposizione e eh, eh, portare in piazza le, le cose che non ci convincono significa alla fine, ridurre l'opposizione a Toto Troia, le solite cose che, che, che si sono viste, diciamo, a una questione personale, non a una visione diversa del mondo, a un progetto diverso per il Militello, o un problema semplicemente di posti, perché questa è stata l'opposizione in cinque anni: Toto troia perché non lo faceva assessore, riassumendo in poche parole. Comunque, andiamo avanti, che ancora la parte più bella deve venire. Da ambienti del centrodestra e in questo ambito soprattutto ci si interroga cosa non è passato, il messaggio dell'opposizione per il lavoro probabilmente poco visibile dello scorso quinquennio, poco produttivo oppure c'è stato più un premio al buon governo dell'amministrazione Burtone? No, io non mi sento di colpabilizzare chi ha fatto opposizione nei cinque anni precedenti la gente di dietro parla in un modo critica l'amministrazione poi alla fine è andata a votare per l'amministrazione quindi... allora lui non dà la colpa non dà la colpa ai consiglieri comunali uscendi che tutti sappiamo non hanno fatto il minimo di opposizione per lui va benissimo giusto quindi eh, il fatto che eh, l'amministrazione di Burtone non abbia avuto eh, una comunicazione eh, che la contrastava e che è arrivata alla gente eh, e quindi sulla quale comunicazione si poteva costruire un'opposizione. Eh, questa comunicazione è mancata, ma non è colpa dei consiglieri che praticamente devono fare questo lavoro, ma di chi è colpa? Della gente che è ipocrita, cioè dei milidellesi brutti e cattivi che davanti gli parlavano a lui male dell'amministrazione di Burtone e poi la sono andati a votare, quindi come vedete non c'è alcuna soluzione di responsabilità né, né per i consiglieri riuscenti ma c'è la corporalizzazione dei cittadini, andiamo avanti non è una questione di andare a cercare che cosa non, è, non ha funzionato, qua è stato. Un sindaco che ha perso 3000, 3.000 voti e quindi il 70% della gente ha votato per il sindaco che è stato eletto, quindi è inutile andare a recriminare su come è stata fatta, come... queste cose sono ormai cose superate. E certo... certo, indagare le ragioni il motivo della disfatta è superato, è inutile andare a cercare... Come è stata fatta, come non è stata fatta, ma la domanda è: è stata fatta o no? Su questo non risponde. È inutile andare a cercare. Ha peso 3.000 voti, quindi la gente vota a cazzo praticamente. Nel centro-destra, molti ci, ci dobbiamo interrogare: eh, che cosa è successo? Che cosa è successo? Perché la stessa cosa che ci sono state eh, 200 voti di differenza tra il candidato sindaco e il consigliere comunale è qualcosa che. Eh, qualcuno della mia lista ha cercato solo i voti personali e non i voti per Quindi il problema è che lui ha perso di 3.000 voti, cioè di 2.000 voti, 1.100 voti, è che ci sono stati 200 voti disgiunti, cioè ma lo capite? Cioè, questa è un'analisi della sconfitta di questa persona, cioè lui perde con 2.100 voti di scarto che non è mai successo a Militello? Quindi di fatto la popolazione gli sta dicendo vatinni e il problema sono 200 voti di giunti che i consiglieri, quindi i candidati, la colpa è dei candidati, è, no, la, la, i candidati che hanno votato di giù da un'altra parte, e 200 voti di differenza. E quindi se, se c'erano questi 200 voti perdevi lo stesso, non so se è chiaro, cioè anziché di 200 eh, voti perdevi di 1900, non è che comunque andiamo avanti, qua siamo ormai boh Ci sarà un consiglio comunale rinnovato al 50% sia da parte della lista di maggioranza, mi che vogliamo, che dalla parte dell'opposizione con la lista noi tra la gente insieme. Questo mix tra giovani, tra neofiti della politica e chi invece potrà dare saggezza, cosa potrà portare, avvicinare anche le nuove generazioni al dialogo, all'esperienza della politica, alla passione per le istituzioni. Ma io lo spero onestamente, perché, Lucio, io ho visto il Consiglio Comunale degli ultimi cinque anni, non è che erano così eh, discusse, parlate. C'era un via vai di persone che alzavano la mano. Allora, il via vai di persone che sono la mare i consigli comunali non discussi, non è che ci sono stati negli scorsi cinque anni, comunque, comunque, in cui erano presenti quattro con con consiglieri della tua parte politica, ma erano presenti anche prima, perché ci sono consiglieri che ti hanno sostenuto, che non hanno fatto mai un solo intervento in consiglio comunale, uno, uno, se andate a vedere, non c'è una sola volta e si sono alzati a dire Pio, e lui dice che non ci sono stati, e quindi, giustamente, oppure a favore o contro. Io spero che in questi 12 ragazzi che ci sono, fra ragazzi e senior che ci sono, cercheremo di portare qualcosa di buono e cercare di creare, sia da una parte che dall'altra parte, una classe dirigente politica nuova, perché è inutile che... Quindi deve creare una classe dirigente politica nuova, includendo i giovani e i senior di cui lui fa parte... Lui è la classe dirigente politica nuova, poi fa politica da almeno vent'anni, ma di più perché comunque mi ha raccontato di un passato nel partito socialista, nel, nella democrazia cristiana, quindi vabbè. E, e ancora si va sugli stessi nomi, Burtone, eh, la prossima volta non vuoi essere candidato e quindi eh, si deve cercare qualcosa di nuovo a allora, guardate il politichese, Burtone la prossima volta non può essere candidato, certo perché può fare solo due mandati, primo e secondo mandato, quindi ora non c'è più il mostro da abbattere politico che non ci riesco ad abbatterlo, si deve cercare una soluzione e mi presento io perché stavolta vincerò che non ho Burtone di fronte, questo è quello che sto dicendo! Come penso con 2100 voti a sinistra a destra la, la, la stessa cosa perché noi non saremo più candidabili eh. e candidati eh. e quindi arrivato a un certo punto io spero allora la cosa è semplice se voi non dovete essere più candidabili e candidati e volete formare una nuova classe dirigente del centro-destra che è lo debole mh, ne do assolutamente atto ti metti da consigliere e fai spazio a chi c'è dietro di te Così si forma da consigliere in questi cinque anni e poi creare una nuova classe dirigente. Ti dimetti tu, si dimette a storina e date spazio a nuovi consiglieri comunali, o no? È che la classe dirigente nasca da proprio dal consiglio comunale, eh. che il consiglio comunale è quello che deve dare vita alla democrazia del paese. No, i vostri consiglieri se ne devono andare tutti e due il Consiglio Comunale non può nascere la nuova classe dirigente perché la nuova classe dirigente tu, è la vecchia classe dirigente le cose non sono compatibili nuove e vecchie eh, io l'unica cosa che dirò al nuovo Presidente del Consiglio è di prendere statuto e regolamento del Consiglio Comunale e fare rispettare il suo statuto e il regolamento se lui farà questo come ho fatto quando è stato eh, nell'amministrazione ropesti Lino Ricciandrano, se tu ricordi, Lino Ricciantrano fu eletto all'unanimità del Consiglio Comunale perché noi dell'opposizione abbiamo dato i voti per dire tu sei il presidente di tutti e non sei il presidente di una Francia, proprio perché per far rispettare la democrazia in Consiglio Comunale. Non si possono fare abusi perché ora c'è gente che il Consiglio Comunale lo conosce, lo capisce e quindi abusi non ne può fare nessuno perché come, succede, come ho detto prima, se succederanno degli abusi saremo noi i primi a denunciare tutte queste fatte è stata una campagna elettorale abusi che ha detto che ci sono stati in passato perché dopo l'iscendato ci sono stati altri presidenti del Consiglio e lui dice che il nuovo Presidente del Consiglio non doveva permettere questi abusi quindi ci sono stati questi abusi in passato che non sono stati denunciati io non mi ricordo com'izi in piazza o denuncia alla Procura della Repubblica per cui ci sono stati degli abusi però con il nuovo Presidente del Consiglio lui si impegna a denunciare ciò che non ha denunciato negli anni precedenti l'elettorale che nonostante l'avvio in sordina poi visto tanta gente in Piazza Vittorio Emanuele gente appassionata gente attenta gente che ha ascoltato l'evolversi dei vari comizi in futuro questa partecipazione è auspicabile che possa anche concretizzarsi circoli partiti movimenti cosa dovranno fare in questi cinque anni andare in letargo come un po è accaduto no. finora oppure si potrà aprire anche una nuova stagione sociale di partecipazione ma io spero che si apra una nuova stagione sociale di partecipazione. Io ho detto ai candidati della mia lista che qualsiasi consiglio comunale verrà fatto, ci saranno delle riunioni prima dei consigli comunali, in modo che tutti vengano coinvolti in quello che l'opposizione andrà a fare in consiglio comunale. Questo... Allora, su questa cosa apparentemente corretta ci sarebbe da aprire una discussione immensa. Intanto un consigliere comunale dovrebbe avere la capacità di scavare da solo, cioè io l'ho fatto il consigliere comunale da solo e so cosa significa, dovrebbe avere la capacità di cercare, di costruire l'opposizione da solo, però magari per inesperienza si può capire che ha bisogno di aiuto dei consiglieri eh, della sua stessa parte ma quali sono questi consiglieri della sua stessa parte? lui è Astorina, cioè coloro che di fatto hanno monopolizzato il centrodestra negli ultimi vent'anni e siamo sempre alla solita storia vogliamo lasciare indipendenti perché con la scusa di spiegare come al solito si vuole condizionare nel senso si vuole dire facciamo così, scegliamo un'unica linea che è quella che propongo io e tutti la seguite è sempre quello il problema che io riscontravo anche nell'amministrazione questa continua volontà di accentrare il potere quando non se ne hanno oggettivamente le capacità. Eh, caro Fugile, tu non sei nell'omusumeci che io contrasto e con il quale sono in disaccordo eh, per le sue posizioni politiche, ma al quale riconosco grandi capacità. Eh, tu non sei un solista, non puoi essere un solista. Potresti essere un federatore, una persona che, che permette il gioco di squadra ma per il tuo stesso carattere eh, accentratore, non sei nemmeno quello di fatto, di fatto, questo è il difetto che ti ha condannato nella scorsa amministrazione e in queste eh, campagne elettorali alla sconfitta, perché non hai, eh, hai, hai accentrato su di te un potere che non hai saputo gestire, andiamo avanti allora lo vuoi fare con l'opposizione? ti ripeto è quello che spero perché così la gente si abitua alla politica e non eh, al clientelismo che c'è stato oppure eh, al, favore, al piccolo favore che viene fatto ecco quindi la colpa è della gente il fatto che non ti abbia votato abbia votato burtone la colpa è della gente che, si, che è abituata al clientelismo e non alla politica quindi a fare una cosa illegale, tra l'altro perché il clientelismo è illegale, o comunque quando meno servile, no? Quindi la colpa è della gente, eh, come se il clientelismo, questa parola, tra l'altro a destra non esistesse, e su questo si potrebbero aprire eh, ambi spazi di discussione, quindi la colpa è della gente, perché non è libera e nella sua non libertà non ha votato te, ma ha votato Burtone, questo sto dicendo. Io ancora... Riflessioni sulle responsabilità della sconfitta del centro centoteste, in questi 6 minuti e 46 di video non ne ho sentite. Sentiamo l'ultimo pezzettino. La gente deve ragionare di politica e la politica questa volta mi sembra che eh, il gruppo consigliare sia di opposizione che di maggioranza può, eh, può benissimo espletarlo e portarlo nella casa delle, delle persone. Quindi avete capito? La gente deve ragionare di politica e siccome non è in grado di ragionare, saremo noi consiglieri di maggioranza e opposizione a portarlo nelle persone. Cioè, il sistema, quello che noi abbiamo denunciato, cioè un sistema destra e sinistra che è la stessa cosa di maggioranza e di falsa opposizione. E siccome la gente non ragiona, l'ha detto fucile, eh? non è che l'ho detto io, dobbiamo, non ragiona di politica, dobbiamo uh, portare attraverso i consiglieri comunali questi ragionamenti nelle case delle persone. Mentre Lucio Gambera cosa ha fatto come domanda? Ha chiesto se ci sono associazioni, se ci sono movimenti civili, tutto un altro discorso che è opposto a quello di fucile. Lui sì, sì, si, sì, faremo così con i consiglieri comunali che lui vuole guidare con le riunioni prima del consiglio comunale. Allora, io eh, tirando le conclusioni di tutta questa scena, secondo me, indecente, io capisco che Lucio eh, è il giornalista di tutti, deve intervistare tutti e quindi ha fatto bene intervistare ovviamente il candidato sindaco perdente, eh, purtroppo però i contenuti sono quello che sono, ma la reale riflessione sulla sconfitta, a parte le discussioni si possono fare anche a livello nazionale, ho fatto tanti tipi di ragionamenti, si possono anche fare, ma... Burtone avrebbe vinto comunque anche contro il migliore candidato ad eccezione forse di Musumeci ma una riflessione la più importante l'aspettavano tutti quelli che seguivano questo video e non l'hai fatta qual è la riflessione più importante sulla sconfitta del centrodestra? qual è? non la dici? e te la dico io il centrodestra a Militello ha perso perché tu eri candidato sindaco e i milenesi non ti vogliono perché tu eri il candidato sbagliato, perché la gente ha votato i consiglieri candidati con te perché magari erano amici suoi, ma non ha voluto votare te. Cioè questo è il, modo, il motivo dei voti disgiunti. Nessuno controlla, può dire tu mi devi dare il voto a me e pure al sindaco... Quello, sì, qualche cosa può essere avvenuta però voglio dire fondamentalmente se tu avessi avuto un voto di ammirazione dei militellesi la bilancia dei voti di giunta avrebbe pensato a tuo favore magari ce n'erano in uscita ma ce n'erano anche in entrata cosa che non è successo perché da Burtone in entrata verso l'idea non c'era stato manco uno quindi i motivi reali della sconfitta sei tu cioè i motivi Plurale, sei tu singolare poi ci possono essere tante altre con cause ma il principale motivo sei tu e quindi tu da politico se fossi stato un vero politico avresti dovuto dire purtroppo eh, il mondo è cambiato inventati la cavolo di scusa che vuoi e evidentemente io non ero il candidato adatto, quindi chiedo scusa e mi dimetto te ne vai e gli dai spazio alle nuove generazioni questo dovevi fare questo ti avrebbe accreditato anche come padre nobile di un futuro centrodestra in cui tu potevi dare i consigli, potevi guidare la nuova classe dirigente. Invece, cosa fai? Io faccio il consigliere comunale. Tu hai mandato una lista al suicidio per fare il consigliere comunale. Per il resto, eh, l'unica colpa identificata è l'agenda. Ah, la colpa è della gente: noi siamo tra la gente, per la gente, con la gente. Ma la colpa è della gente che siamo scarsi. Tu vedi che il ragionamento. Abominevole, cioè, io vabbè, mi chiudo qua perché veramente è un fascio di contraddizioni che non, non può che portare alla follia questi ragionamenti. Allora vi saluto, vi voglio bene e prepariamoci a cinque anni di minchiate in Consiglio Umano.